Pensate di fare un po' una catechesi, un cammino sulla parola, quest'oggi, pensando che è questa domenica dedicata alla parola di Dio. Eh, questa domenica è una domenica che ha voluto Papa Francesco per solenizzare questa importanza della parola che ci accompagna sempre. Ed è all'interno della settimana dell'unità per i cristiani, perché vogliamo ricordarci che anche... E anche da parte di altri fratelli cristiani è arrivata questa sensibilizzazione sulla parola di Dio l'importanza della parola che ci accompagna e che ci salva mi sembra bello proprio oggi meditare sulla parola stessa partendo dalle prime righe della Genesi ci viene detto che Dio disse e alla sua parola segue la realizzazione immediata basta una parola detto fatto potremmo dire nella mentalità ebraica non c'è disgiunzione tra parole e fatti ma c'è una profonda unità anche noi spesso parliamo dell'importanza di essere di parola e a volte abbiamo sperimentato nella nostra vita l'incoerenza o quella degli altri ma non possiamo rinunciare alla parola eh, il Signore ce l'ha data non possiamo nemmeno rinunciare a predicare questa parola è pronunciata è un dono per tutti per chi la predica e per chi l'ascolta proviamo allora a rileggere adesso i primi versetti della Genesi al capitolo 1, versetto 3 Dio disse sia la luce e la luce fu Dio vide che la luce era cosa buona e Dio separò la luce dalle tenebre Dio chiamò la luce giorno mentre chiamò le tenebre notte e fu sera e fu mattina giorno primo in questi primi versetti come dicevo prima c'è la parola di Dio viene citata tra virgolette perché questa parola risuona anche oggi è una parola viva ed efficace anche oggi c'è un continuo eco di questa parola quando noi parliamo di catechesi dentro la parola catechesi c'è la parola eco c'è bisogno di far risuonare questa parola questa parola deve risuonare dentro di noi deve risuonare in questo mondo fratello Dario l'altro giorno raccontava eh, che quando nella sinagoga viene letto questo brano un rabbino comincia a danzare e ripete «E Dio disse, e Dio disse». La parola esce come una danza del cuore di Dio ed esprime il suo desiderio che sia la luce, una luce piena, una luce che rinasce ogni giorno, sempre, una luce per sempre, una luce che illumina la nostra vita, che illumina il nostro cuore che ci dà fiducia e speranza Don Fabio Rosini meditando su questo brano dice che il Signore fa una grande opera di distinzione segna le prime evidenze tante volte quando vogliamo fare un confronto diciamo come il giorno e la notte questo è il primo discernimento questa è la prima distinzione distinguere il giorno dalla notte è la prima parola di Dio alla parola del Signore subito avviene la realizzazione la parola ha sempre il suo effetto le nostre parole possono essere carezze o spade forse anche noi nel nostro esame di coscienza alla fine della giornata potremo usare lo stesso schema che usa il Signore nella prima settimana della creazione Cosa abbiamo detto e fatto? Dio dice e fa. Ma noi in questa giornata, che cosa abbiamo detto e che cosa abbiamo fatto? Dopo aver ricordato, passiamo alla valutazione. Ma non una valutazione da contabili, ma quella che è segnata dallo sguardo di Dio, che è uno sguardo di stupore e di amore. Un terzo passaggio è la distinzione. Dio separa la notte dal giorno sono due cose diverse e quando ci lamentiamo quando, e quanto ci lamentiamo quando non dormiamo di notte ci sono delle cose che sono chiare come il giorno e quindi è importante questa distinzione vedere la differenza un quarto aspetto infine il chiamare le cose per nome dare il nome ad ogni cosa questo fa il Signore alla fine della giornata è un esercizio importante non sempre sappiamo dare il nome ai nostri sentimenti alle nostre emozioni a quello che abbiamo vissuto durante la giornata ormai la giornata è conclusa buonanotte nella valutazione vediamo lo stupore di Dio che lui stesso è stupito della sua opera. Perché c'è amore nella creazione e nella contemplazione. Sì, c'è amore nella creazione e nella contemplazione. Quando noi contempliamo partecipiamo alla creazione di Dio perché vediamo quello che Dio stesso vede. È la gratitudine allora che sale dal profondo del cuore è la bellezza di poter contemplare quel paesaggio, quella cosa stupenda che noi abbiamo vissuto. Possiamo rivedere questa costruzione in una chiacchierata con un amico o un'amica. Cosimo dice a Rosetta, ti voglio bene. Spesso questa frase è connessa a un abbraccio, un bacio, una carezza. Non gliela dice dandole uno schiaffo. Nella relazione, la creazione è soggetta alla risposta. Se Rosetta ama Cosimo, risponde con un sorriso, con una parola. E la luce fu. Sembra che Dio, nella creazione, sta, stia raccontando la storia di un innamoramento, di un flirt o di qualcosa di più bello, di più forte, di più importante. Dio si è innamorato di tutto quello che lui ha fatto e continua a guardarci instancabilmente con amore avviene una vera e propria creazione lì dove c'è l'amore lì c'è Dio ma anche la creazione che continua a fluire e Cosimo vide che era cosa buona eppure Rosetta vide che era una cosa buona in questa prima fase si sperimenta cosa è bene e si sa chiaramente ciò che non è bene cosa che non sempre avviene nello svolgersi della vita a volte rischiamo di complicarci e di dimenticare queste grandi evidenze la differenza tra la notte e il giorno tra la, ciò che è amore e ciò che non è amore ciò che fa parte della creazione e ciò che non c'entra niente per questo il Signore ci chiama ad andare all'essenziale, avere il coraggio di fidarsi di Lui e di andare avanti. Nella domenica di oggi, all'inizio della sua missione, Gesù dice semplicemente due parole. Convertitevi perché il Regno dei Cieli è vicino. Quello che spetta a noi è cambiare mentalità cambiare vita, mettersi in cammino perché la nostra conversione non è mai finita, non possiamo andare in pensione, abbiamo bisogno di, di una parola che ci stani, che viene da fuori, una parola che cambi le nostre prospettive, che cambi la nostra vita. A volte se non ci fosse una parola, un fatto che viene da fuori, la nostra vita sarebbe un po' monotona, Tenderemmo a ripetere sempre le stesse cose. Il Signore ci smuove continuamente con le sue parole, con i fatti che pone nella nostra vita. Un prete mi raccontava che quando va da lui una coppia in crisi, invece di mettersi ad ascoltarli, legge la parola del Signore, perché questa porta i due su un terreno neutro. Se no, ognuno rimane fermo sulla sua posizione. Non avremmo mai finito di convertirci. Abbiamo bisogno di questa parola eh, che viene dall'esterno, di una parola che converte la nostra vita. Ci rendiamo conto di quante rigidezze e ristrettezze mentali che abbiamo, tante volte di cuore e di azione. Rischiamo di restringere sempre di più la nostra vita nel nostro piccolo, nel nostro intimo, nelle nostre cose. Non avremo mai finito di convertirci. Ci rendiamo conto di quante rigidezze e strettezze mentali. Non dobbiamo fare semplicemente uno sforzo di volontà, ma la compagnia di Gesù rende possibile questo viaggio. Il regno di Dio si è fatto vicino. È Gesù che si è fatto prossimo a noi, a ciascuno di noi. Questo regno di Dio che si è fatto vicino è il Signore stesso che viene a visitarci e porta la sua regalità, e porta il suo amore, porta la sua gentilezza. Lui che è il re dei re si è fatto prossimo a ciascuno di noi, si è fatto nostro compagno di viaggio, perché così non abbiamo paura di rimanere soli, non abbiamo paura di partire, non abbiamo paura di metterci dietro a Lui. Partire significa ascoltare il nostro cuore, le nostre attese, i nostri slanci. Egli ha voluto che la parola di Dio per noi diventasse una parola quotidiana, come duemila anni fa, quando con i suoi discepoli percorreva le strade della Palestina. Possiamo fantasticare anche noi di viaggiare con lui, di avere i piedi impolverati, di vedere che lui parla con Pietro, che è bello, che sta parlando con Giovanni, che sta parlando con Filippo, che parla anche con me. Lui era di casa di, da Pietro. Lì a Cafarno, quando era lì, la casa di Pietro era il suo prodo. Quando Gesù era in quella città si sapeva dove trovarlo. Possiamo pensare quale amicizia si è creata con Pietro. Quanto amore è stato riversato reciprocamente. Questo è parole e fatti, l'essenza della vita. Non solo Gesù ha parlato di amore, ma ha vissuto veramente con quelle persone che stavano lì davanti a lui, con Pietro. La parola ebraica Dabar, che si traduce Parola, però significa parola e fatto. C'è tutto dentro, non c'è distinzione. Ma io ho detto questo, poi faccio questo. No, non c'è distinzione. Sono intimamente unite. Lo vediamo nella vita di Gesù e dei primi discepoli, ma vediamo anche quante volte non è stato corrisposto quale frattura può aver creato il tradimento di Giuda, il rinnegamento di Pietro, la fuga degli Apostoli o il non averlo difeso durante il processo che Gesù stava subendo? Siamo passati da una vicinanza, un amore totale, a un divorzio con Gesù. Questo è capitato e capita come a dire, capita veramente forse anche noi tante volte abbiamo divorziato con Gesù siamo scappati via abbiamo pa avuto paura di essere giudicati con Lui di finire a morte non pensare di salvarti da solo noi ogni giorno abbiamo bisogno di essere salvati ogni giorno abbiamo bisogno di questa parola che nutre e salva la nostra vita ogni giorno abbiamo bisogno dell'amicizia di Gesù. Gesù, non abbandonarci, perché senza di te possiamo rimanere in una situazione, in una valle di lacrime. La storia della salvezza ci propone molte persone che come Pietro hanno gettato la rete sulla sua parola. Pensiamo a Mosè che ha ricevuto la rivelazione del Signore sul monte Sinai, ed è stato inviato a liberare il popolo di Israele. Mosè è stato un portatore di Dio, ha creduto in Lui, ha fatto l'esperienza di un roveto che non si consuma, di un volto che risplende, di un bastone che accompagna, di un pane che viene dal cielo, di tavole di pietra, di acqua nel deserto. Tanti segni per dire a Lui e al popolo di Israele come il Signore li stava accompagnando.